Stese dunque Antigone che fosse giunta la notte per compiere il suo gesto, amaro come un tradimento, ma dolce come l'amore. Devo sbrigarmi, o oh, qualcuno potrebbe scoprirmi, ma dove sta andando?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 Questo fa il mio caso. È rimasto qualcosa. Strano, le fiamme dovevano bruciare tutto. Una rosa. Vattene, Antigone! Ismene, cosa ci fai qui? Cosa ci faccio io non ha importanza. Tu, piuttosto, stai andando contro una legge. E tu ritieni che sia giusta? Creonte ha detto... Creonte! Cosa me ne importa di Creonte? Non ha forse ritenuto che dei nostri fratelli uno sia degno di sepoltura e l'altro No! mio fratello. È nostro fratello. Ho un cuore anch'io, Antigone. Ma a differenza tua ho anche un cervello. E per quanto ti possa sembrare strano, Creon ti sa cosa è giusto e cosa non lo è. Sì, ma cosa ne sa d'amore? Mi così pure di tradimento alla patria. Ma mio fratello no, non sarò accusata di aver tradito anche lui. Ma ti senti? Cosa vuoi fare? Salvarti o morire? Fare l'eroina ti riesce bene. E quando devi stare a sentire tutto quel coraggio non ti conviene D'amore o sapere cosa è giusto per me. E se Creonte ci impone il terrore, non importa, la mia morte verrà da sé. Vai via finché puoi, e tu cosa farai? Mai non si può fare te. Signore, il corpo del traditore è sparito. E conosco il colpevole. Chi ha usato? Cosa vuole per Zeus? Non lo vede che è presto. Sono qui per ordine di Creonte. Ah. Sua sorella è in casa? Ehm... In realtà è andata via ieri sera. Forse è andata da papà Edipo. Così, per vederlo. Anche se lui non può dire la stessa cosa. Oppure è andata dalla nonna, mamma, insomma. Sono qui. Vieni con me. di averlo fatto come potrei negarlo eri a conoscenza del decreto era così evidente hai quindi osato violare la legge per me non è stato zeus a proclamarla o la dica non credevo che i tuoi decreti permettessero di calpestare le leggi non scritte dagli dei credi che io mi stia comportando da pazza ma forse la pazzia è in chi lancia l'accusa solo tu la pensi così non ti vergogna a parlare diversamente dagli altri. Me ne vanterei, ma in ogni caso la pensano come me. Solo che dinanzi a te chiudono la bocca. Ti stai comportando da sciocca? Troppa audacia ti ucciderà. Mi è morto un fratello! È morto un traditore. Il nemico non diviene amico neanche quando muore. Sono nata per condividere amore, non amore. Devi amare? Vattene laggiù e ama i morti! Meglio morto, che fedele di un re simile! Sarai accontentata, allora fingetene una croce credevo più furba. Antigone fu così rinchiusa in una grotta, bloccata da pesanti mattoni. Passarono giorni e nessuno aveva il coraggio di dire una sola parola. Tutti erano in pensiero per l'orribile sorte della ragazza. Solo l'indovino Tiresia ebbe il coraggio di affrontare Creonte. Solo lui ebbe il coraggio di dire ciò che era nel cuore di tutti, ma nella bocca di nessuno. Eccomi a lei, signore. Vecchio Tiresia, che c'è di nuovo? Te lo dirò, ma dammi detta. Oh, ecco una cetra. Grande re della città, Ascoltami il mio Dio, Antigone non morirà, è quel che consiglio io. Mio re, tu puoi pulire il gesto dell'amore. La della terza è più puro che ci sia. Il è qui per dirti che stai, stai facendo una follia. Non puoi accusare no, no, una ragazza no, no. ragazzana. Per che forse è da pazza no, no. ma tu credi a me lei ha seguito solo l'amore che è dentro di lei sento il clamore che è nel cuore di genti ammiranti, ma io sono cosciente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 ha ucciso una rosa, ne nasceranno miliardi. La città. E questo è il tuo consiglio, devo quindi cedere. Vedi Creonte, se non cedi di tua spontanea volontà, sarai costretto a farlo. Togliendo la voce a quella ragazza, hai dichiarato guerra all'amore e stai sicuro che tutti, e dico tutti, si ribelleranno contro di te. Oh. Thank <laughs> No, l'hai uccisa! Giunse dall'Olimpo la dea Ecate per portare l'anima di Antigone agli inferi. No, non è morto. Senza pianti, né amici, né amore Vengo sospinto sul parco dell'Ade L'occhio divino del sole e la luce Non mi sarà mai più dato vedere E dico addio la bella mia tepe Questo vento alle pietre del fiume sua sporte che s'angolo in alto It's so- Qualunque sia Io ci sarò